Lei ha parlato dei promessi sposi, li ha nominati dicendo che in sostanza lì il eh, racconto inizia con una minaccia, cioè con, con ragione, riferendosi poi ai due bravi, quindi è una minaccia mafiosa. Sì. Eh, sembra che in Italia la letteratura legata alla malavita anche nel senso ampio del termine sia insomma una sorta di tradizione, tra virgolette. Nella sua esperienza di scrittore, eh, e seguendo anche il percorso di riflessione che ha iniziato qui a Politicamente Scorretto sul tema della mafia, che tipo di ruolo la letteratura ha avuto e ha oggi, in questo senso, e anche, visto che lei ha partecipato anche a programmi televisivi e al cinema, se questi due possono, sono liberi, capaci di fare altrettanto. Allora, inizierò dalla seconda. Sono liberi nei limiti della, della libertà e, del senso, e della professionalità di chi li esercita, è sempre così. No, no, non c'è un'altra possibilità di essere liberi in nessun paese, che sia l'Italia o che sia un altro paese del mondo. La libertà è un, un atto non gratuito, è sempre un atto costoso e spesso molto faticoso, come la democrazia del resto. La dittatura è al contrario invece gratuita e quindi paradossalmente spesso la libertà si trova nelle regole nel darsi dei, dei, dei punti di riferimento e decidere, e decidere socialmente di seguirli questo è certo un paese che si è sempre eh, in qualche modo caratterizzato per, per un rapporto, per un rapporto oh, non, non scandalistico con la delinquenza Ecco perché citavo i Promessi Sposi, dicevo persino il nostro romanzo fondativo è un romanzo che inizia con una minaccia mafiosa, quindi è chiarissimo, questo matrimonio non sa da fare, né ora né mai, non è una minaccia mafiosa nemmeno irrelata, è una ma minaccia mafiosa molto, molto precisa, molto solenne e così via, e quindi già nei Promessi Sposi c'era in qualche modo una specie di... di, eh, di certificato medico di questa nazione, no? c'erano gli azzecca carbugli, c'erano i, i falsi medici, c'era l'oste di Milano che è fra i più, più interessanti personaggi, no? quello che dice, quello che ha la domanda perché non hai fatto niente, dice perché qua è peggio, no? è peggio fare che non fare, che è esattamente la stessa risposta che per esempio Altri osti di Milano hanno dato, quando per esempio ci fu quel, quel ragazzo di colore che andava in giro con un macete a uccidere la gente, no? ha ucciso varie persone ma le, i morti sono stati di più in seguito al fatto che nessuno ha fatto assolutamente niente per oltre 20 minuti, quindi sa. ecco questo era già scritto, la letteratura ha questa specie di benedizione e maledizione prevedere certe faccende, di esaminare, di esaminare certi atteggiamenti, quindi in qualche modo è, è, è, ha questa specie di, di maledizione preveggente, di cui parlava anche, anche Pasolini. La, la, la, la TV, da questo punto di vista, in questo momento preciso del paese è, è direi, uno strumento persino obsoleto ormai anche i ragazzi della vostra generazione sanno bene che la TV si va altrove, si, si fa in un altro modo, che, che la fruizione diciamo, della notizia è diventata diversa, che il, il prodotto informatico ha sovrabbondato, ha sovra avanzato qualunque tipo di, di, di progetto televisivo, no? che della TV vedi solo quello quello che ti interessa, che è tutto un, un, un collegare e sminuzzare cose che apparentemente invece sono, sono uniformi, eccetera. Per cui chiunque insiste su, su, sulla, sul, sul deperimento della, della tv, su, sull'importanza della televisione, non è abbastanza a contatto con i tempi che stiamo vivendo, mi pare. Ecco. Quindi queste due cose generano un paese che ha un, un grosso problema antropologico, io penso, in questo momento. Cioè l'incapacità di, di, di, di indignarsi, cioè di trovare una cosa sanamente scandalosa. Tutti siamo capaci di eh, protestare, ma nessuno è più capace di, indign di indignarsi veramente, no, eh... Oggi per esempio un intervento che mi ha molto colpito, una ragazza che diceva i fatti di Napoli non sono meno schifosi della nazione tutta, ma il punto non, non può essere, noi non possiamo affrontare i problemi in questo modo, sono entrambi schifosi, semplicemente, la, la, la logica è molto più, più, come dire, molto più franca, molto più lineare, molto più orizzontale. Ecco, se questo paese non comincia a prendersi la responsabilità anche privata delle, della propria opinione mi sa che, che finiremo in mano a qualcuno che deciderà per noi, semplicemente.